il momento tu ma inutilmente tu non ci sei sei andato via sei andato via le noti insegono un nuovo giorno ma un tuo ritorno non ci sarà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 ciò che sento, ciò che provo, sono molto restia agli incontri perché sono molto la mia pittura è mia e basta, in teoria non si quadro, prego anche il tuo quadro perché se no sai vabbè io dipingo un po' Up <laughs> to